Cobra è un gruppo di pittori espressionisti il cui nome è un acronimo che deriva dalle prime lettere di Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam, capitali dei paesi da dove provenivano gli artisti principali. Nella sua triplice origine Cobra si caratterizzava per una volontà deliberatamente anticonformista. Possiamo sicuramente affermare che Cobra fu il più importante movimento europeo del dopoguerra nel quale si fusero tutte le tendenze moderne. Astrattismo, surrealismo, espressionismo, in quanto ciascuna di esse conteneva di essenzialmente dinamico. L'olandese Karel Appel, il belga Corneille e il danese Asger John furono le figure di punta, oltre che i fondatori del gruppo. Si aggiungeranno poi Pierre Alekinski, il pittore scozzese William Gere, lo scrittore e pittore belga Christian d'Otremont suggerì il nome e fu il portavoce del gruppo. Cobra prese vita l'8 novembre 1948 per poi sciogliersi pochi anni dopo nel 1951. Il gruppo venne fondato a Parigi nel caffè sul retro dell'hotel Notre Dame ma le mostre di Cobra furono organizzate anche a Copenaghen, Amsterdam e Liegi. L'obiettivo dei pittori del Cobra era di far emergere la libera espressione dell'inconscio, senza impedimenti o direzioni dell'intelletto. Nel loro sottolineare l'importanza del gesto spontaneo ebbero una forte affinità con gli action painters americani, ma si differenziarono da questi per la loro immaginazione